Ok? Ok? Come... Ah! Mi hanno dimenticato che non avevo messo questa giunta. Quella cosa di ferro, è normale che è caduto. La strada nel pezzo iniziale... Signori! che l'ho fatta! Ma ce l'ho fatta! Il mio cervello funziona! Mamma mia! Top genio! Top genio!